Grazie al taglio dei nostri stipendi più di 2000 imprese Il che significa aiutare un'impresa al giorno per 10 anni Dal 2015 in Friuli Venezia Giulia sperimenteremo il reddito di cittadinanza Farmaci gratuiti per bambini di famiglie indigenti Per chi vanta crediti con la pubblica amministrazione, stop alle cartelle Equitalia Con il progetto Punto Zero stiamo difendendo il nostro ambiente, la nostra terra, la salute dei nostri figli a Ragusa lo scorso anno i cittadini non hanno pagato la Tasi. 10 milioni di euro per la salute dei neonati. Finalmente tagliati i vitalizi e i doppi stipendi. Adesso provate a pensare